sta pelliare stai trasmettendo dal vivo salve cari amiche e cari amici eh, sto trasmettendo dal vivo spero che tutte e tutti voi salve cari amiche e cari amiche cari amiche cari amici sto trasmettendo dal vivo Vediamo come va questa live, se si cancella come l'altra volta o no. Ah, ah, ah, ah, Madonna Benedettola, dell'incoronetta. Allora, mettiamo questo video in una lista di riproduzione, vediamo come si fa, salva, salva, salva, eh, preferiti video blog su sbagliati argomenti. Ecco qua, ecco qua aggiunto il nostro video e adesso vediamo... un po' che fare e eh, ancora sto preparando sistemando i dettagli del video ciao Freddy Kruger 5500 come stai Freddy Kruger allora metti pure i link che vuoi che sei moderatore della chat eh, intanto mandiamo un invito un invito mandiamo a tutti quelli della community allora vado in playlist vado in a vedere il video che che macello allora quest'altro lo posso chiudere qua ciao nico alf ciao eh, nico alf ti faccio moderatore della chat così puoi pubblicare quello che vuoi link del tuo canale dei tuoi video ciao allora ecco qua e intanto copiamo il titolo mettiamo qua link Scusatemi, che adesso vengo? Così, insomma, rendiamo pubblico questo video. Ecco qua. Che risulta nella mia community che sto dal vivo. Poi è venuta una foto malissima bruttissima però fa niente allora freddy kruger ha lasciato un link bene se ti va nessun problema grazie benissimo allora vediamo il video di freddy kruger vediamo si è verificato un errore il link non figura freddy krueger dovresti mettere un link forse c'è stato un errore nella nella piccica e nel copia e appiccica il link perché io eh, non riesco non riesco a vedere il il tuo video freddy krueger eh, mi spiace mi, mi, mi spiace davvero Ciao eh, Barbie Maghetta, come stai? Ti faccio moderatrice del canale. Adesso puoi pubblicare il link come ha, ha fatto Freddy Kuger prima. E a Freddy Kuger chiedo di ricaricarlo di nuovo perché non riesco a, a guardarlo il video o se è un video. Quindi adesso stiamo in Quattro e ci sono tre like. Ah, è una live! Sì, la mia. Sì, anche quella di, di Freddy Krueger sta in live. Ah, vediamo un po'. Forse si verifica un errore ogni volta che, che voglio che voglio entrare nel link di Freddy Krueger perché il mio computer è più di una live. Non supporta, forse non sopporta. Ecco qua il link di Freddy Krueger e io voglio aprire, ma ecco qua è una live. E, e io per attirare la vostra attenzione, intanto mi sono impaludato in questo modo. Che caggio da fa per attirare a quest'ora. Eh delle persone d'altra parte pomeriggio stiamo appena al 3 settembre non è che tutti stanno barati in casa e quindi se potete chiamare altri vostri amici che a quest'ora non c'è nessuno ma io ho tempo di fare le live a quest'ora sarò contento grazie grazie freddy krueger come dire ho chiamato in ballo ah ecco forse dovrei anche cercare intanto che ci sono vediamo un po dice sempre pagina non trovata a facebook quando faccio l'accesso poi la trovano la pagina allora metto nel mio profilo che ho iniziato la live senza mettere gli hashtag perché vedo che su facebook non funzionano gli hashtag di attirare qualcuno da facebook ce la farò La farò in questa impresa, vediamo un po'. Nel mio profilo di Facebook, Sant'Enchan, metto praticamente: non mi viene l'anteprima dell'immagine. Aspetto l'anteprima dell'immagine, tanto attendo la chat. a ah, qua ne sono scorsi. Di interventi. Salve vister stavolta con la famosa tunica a kimono eh, chi ruta di qua chi scoreggia di là eh, ti è piaciuto eh, sì l'ho fatto già in un altro video dove sto vestito proprio così però dura un minuto esci le fuori volevo iniziare di nuovo con la mascherina eh, come ci tocca andare no vestiti casco spaziale e poi con gli occhiali ti si appannano tutti avrei dovuto fare la miniatura così alla barda spaziale ma come ci tocca andare in giro con chatty e la marosca e, e mi sento in facebook lo stato d'animo mi sento un attimino pazzo eh, perché veramente ecco qua adesso anche quelli di facebook sapranno che cosa sto facendo <ride> e poi vado alla mia pagina santa che sarebbe una pagina commerciale che mi ha offerto Facebook e lo stesso pubblicizzo, mi seguono quindi cercate Saint Jean. cioè io che faccio come da direttore di cinema, che guardo attraverso una foto vecchia attraverso le dita come per prendere l'inquadratura e metto, e mi sento pazzo, e metto, metto anche qua. Vediamo, devo mettere la chiocciola. Accidenti, non si vede un cavolo con questa maschera. Vediamo. Vediamo. Ecco fatto, riesco a scrivere. Ecco qua. Dran dran pubblicata. Scusate. Ecco qua. Se voi vi volete scrivere nel mio facebook o nel mio instagram siete benvenuti logicamente vediamo un po io devo mettere il microfono sotto si sentirà un poco amplificato voglio vedere fino a fondo se la pubblicazione è riuscita bene e poi es ecco qua sono vari sant'anciani in facebook sono mie pagine miei gruppi cercate e troverete ecco qua non gli posso più mettere like il momento cuoricini abbracci da da da. adesso passiamo a leggere scusate che ah, siamo già in sete allora che cosa mi sono 1960 iscritti che aumentino ancora grazie eh, vediamo finito di lavorare vabbè ci sono ciao sono rita come stai C ciao rita sto benissimo eh... chi chi vedete i miei ultimi video anche quelli dove mi troverai vestito così che io dico eh, volevate che io uscissi di casa a filmarmi col cavolo con tutta la gente che star notice di qua che star notice di là che ruta di qua che ruta di là eh, che scorreggia su che scorreggia giù eh, eccetera che sputa che sputacchia che, che scatarra eh, dico queste cose negli ultimi miei video: no, che bisogna stare riguardati. Eh. Se no, no, non dico eh, viste, <ride> non dico che io scorreggiavo, ma dicevo che la gente con tutta questa paura, al contagio uno poi sta all'erta sta sul chi vive sta proprio ecco devo fissare la camera non lo schermo Sta sul chi vive con questa vecchia web camera del 99 logitech è una pallina eh, sta sul chi vive perché ho eh, oh, appena star qualcuno eh, grida scoreggia rotta eh, scatarra se la gente che scatarra fuori dai supermercati e uno ha paura che gli vengano i virus. Poi dicono con il vento contro eh, uno starnuto: ti innaffiano. Quindi ehm, eh, allora, ciao. A chi, ne, a chi non mi conosce, ho messo il link. Ah, ecco bene qua ciò aperto già due video e eh, si è verificato un errore ho aperto un video e si è verificato un errore non so perché succede che quando io eh, ah, ecco forse perché gli apro dallo studio scusate scusate eh, salve sant'enchan stavolta con la famosa Ecco, vediamo dove sono arrivato a leggere Perché? Perché non riuscivo a aprire il video, perché li aprivo da YouTube Studio. E invece no, non va così. Io sono stata a Firenze, dice Barbie. Non avevo paura tanti senza mascherina, io invece sempre. Brava, hai fatto bene. Ah, ecco. Ah, e lo, lo joker mi hai dato un nuovo video dello joker e di quello lì che faceva cose strane no e adesso dice arkham joker scappato batman lo prenderò il delirio di onnipotenza E, e dopo vedrò il tuo video adesso cioè adesso sono già passati 18 secondi amico eh, freddy Kruger. Eh, però adesso ho capito allora adesso apro un altro video di nico alf perché non li devo aprire da dalla Da, da dove faccio dalla cabina di regia no Dal, dallo studio li devo aprire i video che voi mi gentilmente mi mandate dalla dalla pagina del video e invece io li aprivo da dove si regista registra a ah, vediamo un po no qua mi è andata male perché proprio uscivo fuori dalla mia live <ride> perché mi succedono queste cose TIN! perché mi succedono queste cose TIN! sono andato fuori dalla live TIN! ma te lo faccio vedere io TIN! allora vediamo un po di cercare tutti i link così mi ritrovo dopo già belli pronti e, e scusate che, che non ho visto in tempo Beh, li vedrò dopo questa live perché se no dovrei mettere il suono poi Passo del tempo a guardare i video, allora vediamo un po' di aprirli tutti. E... Ecco qua tutti quelli che ritrovo di video, vediamo un po' se non si ripetono. Ecco, Shark è scatenato stasera. Questo video me lo manda Nico Alf, bellissimo, bellissimi cani quest'altro video è, è, è di freddy krueger che sta in live o stava in live è durata 3 minuti con 40 e è, è, è grande freddy krueger tu luna fatti una camomilla e non so chi è luna eh, magari è una dei nostri contatti eh, buon giovedì di barbie e quindi cara barbie buon giovedì anche a te dopo commenterò il tuo bellissimo video poi qua c'è cam di, di giochi qua non riesco ecco, a fermare e, e qua c'è shark è scatenato stasera beh questo già l'ho aperto e quindi ne apro solo uno e quindi quella quella live eh, che era con stream yard ah, era una live fatta precedentemente perché aveva la sua maschera ma come questo video non è eh, fatto per offendere nessuno né per ali... Alimentare di singh ma giustamente Freddy freddi poverino lo hanno attaccato solo perché aveva la sua maschera ma come ho detto oggi a rossi lui ha smesso subito appena era stato ripreso anche se è ridicolo prendersela per così poco stiamo sereni che youtube è un gioco non ha ucciso nessuno comunque ci sono modi e modi per dire le cose e l'una è stata un tantino maleducata lo chiesto io ho chiesto scusa per Freddy, ma ho sbagliato perché alla fine lui ha capito l'errore e voi no, quindi beccatevi questo. Ma l'errore dove è stato? E c'hai ragione tu, Freddy. Io non ho sbagliato nulla, io sono grande Freddy Mercury. Cioè l'errore dove sarebbe cara eh, Lady Kruger? due dei miei cani sì sì sono bellissimi nico alf eh, dopo guardo il video eh, cute cat channel hi eh, my friend how are you ci sono venute a trovare persone anche eh, nei miei circoli esteri rispondi a rita galli caro san Ah, bene rita galli e eh, cosa pensi sul coronavirus in italia che prima finirà meglio re però io credo che veramente stanno morendo molte persone e, e dobbiamo fare di tutto per non ammalarci l'ho detto nei miei ultimi video non bisogna prendere cioè io faccio dell'ironia ma non è perché non ci creda anzi mi tutelo non esco non è se sto in quarantena anche al giorno d'oggi cioè se devo uscire per forza esco con la mascherina con la cuffia le maniche larghe ma cerco di, di non uscire eh, barbie marghetta bravo sant'enchan grazie se nel gruppo non se nel gruppo con me in telegram da flaco sant'enchan certo barbie sono nel eh, nel gruppo e ti assicuro che non mi hanno chiesto del denaro anche perché non gliel'avrei pagato innanzitutto perché non ce le ho sono disoccupato ma poi perché non ho neanche la paypal o forme di pagamento virtuale quindi con questo cellulare il nokia Asia 302 come posso fare dei pagamenti virtuali non lo so è una tecnologia del 2011 che io regalai a mia madre dicembre 2013 <coughs> perché lei regalò a un decerebrato un cellulare più piccolo eh, Samsung 2121 quello rosso e nero che io gli regalai per il compleanno di marzo e quindi veramente se ci fosse una setta nel gruppo telegram di Flaco io dovrei esserne il leader oppure colui che sarebbe adorato andate a vedere nella mia community tutti i canali che fanno delle live e che mi hanno nominato moderatore come io sto nominando moderatori a voi e ci sono molti amici per esempio adesso va bene, non vado a guardare andatevi a vedere la mia community perché io scrivo in community e nessuno di voi risponde ai miei sondaggi o vuole eh, intervenire scrivete qualcosa commentate i video che io pubblico anche di altre persone in modo che possa anche mettere in community i vostri video perché qualcuno ogni tanto lo avrete come come spettatore se pubblicate nella community allora freddy mercury sì ogni tanto non so se ho detto io per sbaglio <ride> eh, freddy kruger e eh, lo chiamo Freddie mercury Freddy però c'aveva ragione eh, freddy krueger lui dov'è che si è sbagliato cara amica Lady krueger e non le lady mercury perché era già di suo dicono lady freddy mercury e quindi non c'aveva una lady, c'aveva un mister ma vabbè le, le lasciamo perdere poi si, si va sul dell'ironia che oggigiorno con il politica correct potrebbe essere mal interpretata ma non è mia intenzione fare eh, della cattiva ironia eh, quindi eh, eh, lady eh, Kruger eh, cara amica c'è ragione Freddy Kruger lui non si è sbagliato in nulla è apparso ha risposto a delle chiamate e così come gli corrisponde lui è un personaggio freddy krueger anche nella sua vita se gli va di portare la maschera così come io per esempio nel privato posso fare una live vestito in questo modo da da monsignore perché no, magari da curato di campagna no ma da vescovo e eh, da monsignore da Dio Cessano perché non dovrei? Vi rispondo in hangout e vi rispondo vestito così. E uno dice, ma perché Santencian ti vesti da prete nei tuoi messaggi, nelle tue live personali? Perché mi va? Basta, c'è un motivo, tu mi chiami, io intervengo, io ti rispondo, facciamo una videochiamata. E non ti sta bene come ti rispondo, ma allora che mi chiami a fare con chi vuoi parlare? Vuoi parlare con me e io ti rispondo come ti posso rispondere. Non è che devo adattarmi ai gusti estetici di, di, di altri, capito? E, e c'ha ragione. Quindi, Freddy Krueger, non conosco luna e luna nera, ce ne sono diverse di lune, con le pinne usciamo infatti è un bel gruppo chi lo ha detto che una seta e una persona ignobile no ma io dico se fosse una seta cara barbie non mi adorerebbero a me alla mia eccelsa persona perché che fanno nelle sete adorano un guru un leader carismatico un santo e io sono un san tenchan quindi sarei l'adorato della seta, e invece no, mi hanno richiesto di entrare nel gruppo di Telegram e basta. Poi non mi hanno adorato. E quindi, voglio dire, che seta ne seta è sai baba? Ecco, tutti ad adorare. Sai baba, e la seta di Sai Baba, e invece non è neanche una sesta, non dico una setta, una sesta perché non mi adorano a me quindi che, che non, non c'hanno un leader carismatico tu ce lo vedi il, il grande flaco al posto di sai baba che si fa crescere i capelli in quel modo si veste d'arancione gli bruciano incenso ai piedi no, non credo non credo che, che, che possa essere così carismatico come rai nish flaco quindi, ma che setta? Giusto io, giusto io, se entro mi, mi devono adorare, magari li prendo alle scudisciate come faceva Crowley nella sua setta satanica, no, li prenderei prende alle scudisciate i suoi addetti, ma eh, flaco no, non ce lo vedo, dai su. Buonasera a tutti e anche a te. Buonasera a tutti e, e anche a Sai Baba. Ma maniac, dai. Bene, buonasera, sei moderatore di questa chat, puoi fare quello che vuoi e come hanno fatto già 5 o 6 amici prima, pubblicare il link dei tuoi video che dopo li vedo e li guardate fra di voi perché tutti quelli nuovi li nomino subito amministratori e amministratrici della chat. Rita Galli, io ora devo andare. Buonasera. Ciao, buonasera Rita Galli. Eh, beh adesso è troppo presto però non so a che ora mangi se alle 7 nel nord italia mangiano 6 e mezza 7 la prendono la cena nel sud si fanno anche l'estate col caldo le 10 insomma comunque buona cena buonanotte sogni d'oro e prima di dormire per dormire meglio guardati 10 dei miei video poi mi raccomando a tutte e tutti voi se potete, innanzitutto vi auguro, dei Gallit, ti auguro un buon fine settimana e lo auguro a tutte e tutti voi. Ma se potete andarvi a guardare anche tra i miei video più vecchi, fatelo. Non guardate solo gli ultimi video. Quando mettete nella sezione video del mio canale, scegliete video, scegliete quelli più vecchi. Perché io soprattutto ho fatto con molto impeto, il mio canale compirà il 7 febbraio 2020. 21 8 anni grazie a te Barbie eh, compierà 8 anni il 7 febbraio 2021 il mio canale qui cena alle 19 io alle 21 eh, fai bene perché io faccio la merenda a quell'ora alle 18 grazie grazie Barbie allora eh, ecco bellissimo link di maker maniac lo vedrò dopo però lo apro adesso ah no ecco dalla dalla dalla live lo devo aprire il video perché se lo apro dall'editore di video di live non allora dicevo voi andate nella sezione video del mio canale sia dal computer che dal cellulare E cercate i video più vecchi perché io ci ho messo molta passione molto entusiasmo molto sforzo molta edizione soprattutto dall'anno 2013 2015 16 e troverete dei video molto bizzarri con molti effetti speciali a ah, tu vivi a como nico bellissima città como ma sono nato in puglia bellissima anche la puglia Adesso devo andare, un saluto a te Santen Chan e tutta la chat. Ciao Barbie, mi raccomando, buonanotte, buona cena, buon pranzo, buon fine settimana e guardati i miei video più vecchi se poi, non solo gli ultimi e anche quelli più visti. Bellissima Como, bellissima la Puglia, poi eh, di Puglia era Lino Banfi maronna benedetto la uh, l'incoronato la uh, in questi giorni stavo vedendo gli sketch di lino banfi quello dove per esempio fortissimo dove lo prendono a lavorare in quell'officina strana no che lo viene a salutare il principale in questo modo lo guarda strano no e poi fa vabbè oh, mi hanno dato lavoro qua eh, che devo fare poi e, e, schiaccia questo bottone, vabbè. Quando sente il fischio, poi viene. Di nuovo il principale si presenta tutti i gesti e visto che ci sta, eh, tiri questa palanca e poi una... schiacci questo bottone. Poi va di l'altra stanza, faccia questo, faccia l'altra, e alla fine eh, è finito pure di robba. Eh. quando è venuto il principale a guardarlo, no. Poi gli ho detto scusi, eh, eh, visto che ho le mani e eh, eh, le gambe occupate, eh, visto che mi è rimasto qualcosa libero, non lo dico qua in live perché sennò mi censurano, mi può dare una scopa che scopo pure per terra? Beh, ma tro... eh, troppo forte Lino Banfi. Poi altre scene quando vince la, la, la, la lotteria, no che lo voleva raccontare a, a tutti. E scende nel bar e vede come un napoletano che ha vinto un miliardo di lire e lo ha detto a tutti nel paese ci cioè aveva subito degli avvoltoi che gli chiedevano una casa una macchina 10 milioni di lire 100 milioni di lire ma tanto lui ha vinto un miliardo e l'altro poverino succube no allora gli chiedono nel bar che ci volevi dire 13 che ah oh, no no niente eh, ho 13 13 cose da fare oggi e poi l'invita cena due o tre dei suoi amici no ma se tu vinceresti un miliardo eh, che ci daresti no perché secondo te ho vinto un miliardo no no nell'ipotesi ah, eh, eh, diceva eh, Lino Banfi: no e eh, niente che ti devo dare e eh, no ci devi dare a, a lui una casa a me la macchina a me co come nella televisione no dice eh, Lino Banfi gli domanda agli amici e voi che mi dareste se vinceste un miliardo io io niente io che ti devo dare niente perché ti dovrei dare qualcosa e allora ma mannaggia benedetto la perché vi devo dare io se vinco un miliardo che voi non mi dareste niente perché così la gente vince un miliardo gli devi no bastano in difficoltà eh, la, sua, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio grazie maker maniac dai sono entrato con la polemica della setta no si diceva che in un gruppo telegram fatto da flaco ci fosse una setta e io ho risposto anche nella live ironicamente che <ride> se veramente ci fosse una setta come quella di Saibaba di Rai con un leader carismatico di sicuro mi, mi promuoverebbero a me leader della seta perché io non ce lo vedo a Flaco che è una brava persona non che io sia cattivo con i capelli di Sai Baba, vestito di arancione che li bruciano l'incenso e, e lo ventilano a ah, io non sono entrato perché non ho tempo ma dicevano questo che flaco avrebbe fatto una setta o qualcuno vicino a lui ma io non ce lo vedo come leader di una setta con i capelli di sai baba vestito di arancione con l'incenso intorno gli adoratori luciferini satanici eh, veramente è fuori luogo dire che, che flaco ha fondato una setta poi a meno mi hanno chiesto denaro anzi ogni volta che entro in telegram che posso entrare in telegram salutano io metto ho messo dei miei video e in pochi li hanno visti ma da qui a chiedermi denaro christian manzini eh, Santen, buonasera ma quale seta sì la via della seta cinese <ride> no ma infatti ma sei un prete mi domanda il nostro amico che ho nominato moderatore il nostro nuovo amico che ho nominato moderatore della chat così potrai caro stefi vlog 88 pubblicare i tuoi link del canale e dei video eh, no, caro Stefi Vlog 88, è un personaggio che caratterizzo nei miei video. Infatti, l'abito è di Kung Fu. E niente, questo ho mangiato una torta ultimamente, non so se otto mesi fa, quando le pasticcerie erano aperte, poi hanno chiuso per il covid. Niente, ogni tanto caratterizzo un personaggio ho letto eh, dei testi gnostici vangeli apocrifi eh, testi catari infatti mi ha chiesto se voglio partecipare al gruppo e ho detto di no per motivi è finita lì non ha insistito e non mi ha chiesto niente ci mancherebbe Macher maniac dai è stato ehm, poi fra l'altro puoi partecipare gratuitamente alle live Puoi iscrivere gratuitamente non è come un certo youtuber di fama internazionale che non faccio il nome ma che lui veramente fa pagare le chat fa pagare i like i commentari e l'iscrizione al canale perché già ha 200 milioni di iscritti allora vuole filtrare in questo modo tutto quello che il traffico del suo canale ma ecco se fosse una setta, quella di telegram mi avrebbero iniziato ad adorare avrebbero adorato me luca piozzi pesca in spiaggia ciao come va ti nomino moderatore ecco se avessi una spada ti nomino moderatore della chat sono tutti i moderatori della chat quelli che intervengono nelle mie chat poi andate a vedere in community troverete che io sono moderatore di molte eh, chat degli altri infatti una cosa a ah, grazie allora c'è eh, la mia setta ecco qua siete tutti dei settari eh, io eh, nel, nella mia community andate a vedere c'è un'amica che eh, che a me mi nomina sempre come tutti quelli che intervengono li nomina moderatori della chat allora quello che dovrebbero fare flaco e costantino è nominare tutti quelli che intervengono moderatori della chat quello sì perché in questo modo in questo modo qua c'è due pubblicazioni ma vabbè ma io mi metto l'ultimo video perché voi andate a vedere nel canale poi di uno ho pubblicato due volte lo stesso video non so perché ecco qua vediamo dove sta ecco qua in questo modo se lei, se lei entrate nella chat di, di questa mia amica che vi ho messo qua il si è commosso non sono d'accordo su tutti i moderatori sarebbero solo link vabbè ma questa amica che vi ho messo il link eh, la sera molto tardi perché lei non so se è vietnamita dove viva se lo fa di mattina molto presto il video la live oh, fa due ore di solito ma tu puoi pubblicare e, e vedere anche i video degli altri infatti eh, una volta eh, un, un mio amico che adesso non mi ricordo il nome eh, mi chiese se io pagavo i commenti e le visualizzazioni invece no perché perché a parte a commentare a dare like a ogni video che guardo a volte guardo di arti marziali quindi sono video orientali ma partecipo alla chat di questa mia amica vedo i video postati dagli altri e metto il video mio oppure il mio canale e allora ricevo commentari anche in idiomi esotici coreano cinese e io ricambio e così poi c'ho tra gli iscritti persone che non parlano né italiano né spagnolo né inglese quindi che dire che questa non è stata una live tanto cattiva se voi volete poi non so se se potete pubblicare qualcosa nella mia community ma visto che ci stiamo vi metto il link qua beh a volte sì eh, quando mi commentano io traduco con google google translator caro steffi vlog 88 però non sempre eh, traduce bene comunque il più delle volte che mi scrivono bravissimo mi è piaciuto molto il tuo video e io poi in inglese il più delle volte a volte traduco nel loro idioma vado sotto il loro ultimo video lo guardo per un po perché magari stanno cucinando e per lo più sono video di gastronomia e gli dico bellissimo video mi è piaciuto molto in questo modo poi se ci hanno 8 10 commentari metto like al commentario e quelli che hanno commentato vedono che gli è piaciuto il loro commentario vengono al mio canale guardano il mio video così si fa un circolo virtuoso di persone che passano a vedere i miei ultimi video maker maniac non capisco niente di queste cose mi spiace non fa niente non fa niente non ti preoccupare allora eh, consigliami tu un qualche cosa di cui parlare, caro Macer Maniac, di... Dai, di... Il segreto di avere molti ascolti in YouTube sarebbe quello di pubblicare poco, nonostante YouTube consigli di pubblicare moltissimo e di passare molto più tempo guardando il video di altri commentando i video di altri perché youtube è una community la nostra community è soprattutto quella di chi ci segue dei, degli iscritti ma anche di chi, chi ci commenta i video amabilmente o no sì sì eh, è così che se tu guardi un video Magari hai visto un milione e mezzo di volte, ma proprio perché YouTube è una community, eh, dagli like, dagli un commentario che sia intelligente al video dopo che l'hai visto. Perché tu guardi i video che ti piacciono, che vuoi che attirano la attiri tu, il tuo interesse, e poi hai visto che i video, molte volte visti, ci hanno commentari che sono piaciuti 60.000 volte, 30.000 volte se poi anche fai un commentario a quel commentario che sia sagace intelligente allora quelli che hanno commentato quel commentario e anche chi l'ha prodotto riceveranno un avviso il tuo commentario è piaciuto il tuo commentario o il commentario che ti è piaciuto ha ricevuto un, uh, un commentario e quindi sapranno chi ha commentato quel commentario a chi è piaciuto quel commentario e poi metti like a tutti i commentari soprattutto quando hanno molte molti like e dislike oppure quando si tratta di canali piccolini ci sono 20 o 30 commentari metti like anche a, a quei commentari anche se non hanno ricevuto like perché di sicuro chi commenta un video e riceve un like va subito a vedere chi gliel'ha commentato o chi gli ha dato like è una forma di raggiungere più persone perché un errore che ho fatto io per anni è stato quello di uscire dall'applicazione di youtube e guardare i video video che sto riguardando oggigiorno per esempio di Jimmy Hendrix, che avevano nel 2013 eh, 10.000 visualizzazioni adesso ne hanno un milione e mezzo di visualizzazioni avrei potuto raggiungere un milione e mezzo di persone con un commentario a un video e invece non l'ho fatto l'ho fatto solo qualche anno fa ho iniziato a commentare i video per esempio cerco un argomento pol pot cambogia la seconda guerra mondiale non so e poi quando trovi il video che ti piace commentalo dagli like e se è un canale che ha molte visualizzazioni magari il proprietario del canale non ti commenta non risponde al tuo commentario ne va a vedere i tuoi video ma se ci sono molti commentari con 7.000 5.000 15.000 80.000 200.000 like commenta quel commentario e lasciagli un like grazie sentenciano. ora devo andare a portare i cani nel prato ciao carissimo buona serata e buona serata a tutti voi in chat Nico alf, ciao caro nico alf sei moderatore della della della chat quando vuoi metti dei link allora ma questo non è spam, caro stefi vlog spam significa che non credo che sia spam. Dipende nell'arco di tempo, innanzitutto che lo fai, e poi dipende anche se non cambi mai il tuo commento. Cioè, se scrivi sempre like, like, like, allora è spam. Vai in spam. Se metti like ai vari commentari che già ci sono, non è spam. Buonasera a tutti buonasera conte rota ti faccio nominatore della chat Conte rota ora è un moderatore della chat pubblica tutti i tuoi link e cosa ne pensi dello scambio delle play sta bene per me sta bene però ti dicevo l'importante è anche il lasso di tempo cioè il video può durare da una a otto ore tu non sei obbligato a vederlo tutto il video ma se tu fai un po di forward guardi almeno 10 minuti 20 minuti di video non è spam per esempio è giusto il tempo di mettere anche tanti like ai commentari sono passati a volte 10 minuti e poi di cambiare sempre il commentario in relazione al senso del video è logico che se metti sempre like like like e il video lo vedi meno di un minuto e ne vedi in un minuto 60 di video e eh, spam ma non è spam se il video lo vedi poi è logico eh, che per esempio mario circello faceva delle live di 6 8 ore poi le rimanevano caricati gli hangout ma se tu guardi un video per mezz'ora anche se dura otto ore o più, se non è una live, può durare 20 ore. Ma allora, che tu devi guardare un video 20 ore perché il tuo commentario non sia spam. No, il tempo deve essere ragionevole, anche cinque minuti, ma va in spam il messaggio che è ripetito, ripetuto, quindi metti delle varianti, bravo! Mi è piaciuto molto il tuo video. Lo puoi scrivere due o tre volte poi metti bellissimo video caro amico poi vai cambiando non è che c'è lo stampino e poi cambi il tempo di visualizzazione perché devi guardare video devi, devi, devi guardare i video ti devono piacere se no che commenti a fare mister se non ti dispiace caro san pubblicizzo il canale di una gossipista spero non ti dispiace si chiama vip sei libero di fare tutto quello che vuoi caro vister perché sei moderatore della chat quindi pubblicizza chiunque pubblicizza te stesso pubblicizza tutti gli amici non mi dispiace affatto mettigli il link vister metti anche il tuo esatto le live troppo lunghe stancano hai ragione christian manzini a meno che non le vedi dal vivo in quel momento però andarsela a riguardare una live o un video di otto ore è pesante un'altra cosa è che sono le otto di sera e magari arrivi fino a mezzanotte e... Perché ti va di, di seguire una conversazione in chat di seguire il discorso dello youtuber un'altra cosa è andare a ripescare una chat vecchia un una live vecchia con una chat vecchia di dieci anni fa e vederla per intero per quanto riguarda lo spam qualsiasi commento finisce in spam se, se lo guardi tutto il video oppure no ci finisce lo stesso e a volte succede a volte io trovo molti messaggi in spam comunque eh, sono i misteri di youtube buonasera chiamatemi guerriera ecco scusa se ti ho ignorato ma stavo parlando ti aggiungo chiamatemi guerriera e ora è una moderatrice della chat poi eh, cara eh, chiamatemi guerriera pubblicare i link del tuo canale dei tuoi video sponsorizzarti zio spiderman prego ciao zio spiderman prego buonasera allora vediamo ah no ci sta alcun bisogno caro mi trovi su Subito. purtroppo ha troppi difetti questo, questo social e che mettono sempre più restrizioni all'inizio era più, più diverso poi all'inizio nel 2010 io facevo migliaia di visualizzazioni peccato che ho chiuso quel canale si chiamava in un altro modo ho riaperto questo il 13 febbraio 2013 dicevo all'inizio a più visualizzazioni non c'era il limite delle 301 visualizzazioni eh, dopo il quale filtrano le visualizzazioni adesso ti tolgono le visualizzazioni fanno casini vari devi avere un limite di 4.000 ore all'anno che è difficile da superare ma una volta che avete le 4.000 ore di visualizzazione all'anno dovete fare 100.000 visualizzazioni a video. Per, per prendere dei soldi e poi non è detto che vi paghino perché può darsi che loro il video te lo lasciano monetizzare ma non te lo monetizzano che poi dicono monetizza i tuoi video monetizza il tuo canale no loro i video già li monetizzano e che ti permettono di accedere a, a delle ricompense capito e poi c'è da dire che cioè hanno introdotto queste 4000 ore aumentare la qualità dei canali di youtube ma ci sono dei canali che monetizzano e hanno 4000 ore all'anno di visualizzazione e fanno delle porcherie invece gente che parla che vuole condividere cose come ho fatto io fin dall'inizio del 2013 eh, è poco seguita devi fare scalpore eh, vero san ma adesso le cose sono cambiate troppi youtuber e la colpa è di alcuni canali grossi sergio videoclips un saluto a tutti un saluto a te sergio videoclips ti aggiungo come moderatore adesso sei moderatore della chat puoi pubblicare i tuoi links i links di quello che ti pare allora non so se ho lasciato lasciuto lasciato qualcuno fuori <ride> alla ben Benfi parlo lasciuto eh, lasciato qualcuno fuori dalla da, dell'essere moderatore ma mi sembra di no mi sembra poi un'altra cosa che dei difetti che mi erano venuti in mente di youtube che non so c'è tanto da dire Ah, che per esempio non è che youtube entro l'anno tu devi avere ti dà il tempo di avere 4000 ore ma è un promedio giornaliero e settimanale quindi che significa che tu hai raggiunto le 4000 ore fai richiesta della monetizzazione ma eh, ti danno eh, si prendono 15 giorni di tempo per monetizzare il tuo canale come loro dicono che in realtà per avere accesso a una di quello che loro già monetizzano con i tuoi video e poi se la media delle visualizzazioni cala bruscamente tu scendi sotto le 4000 ore il tempo che ti danno la monetizzazione te la levano perché dicono ah no adesso c'è 3950 ore non c'è più 4000 devi mantenere come minimo per un anno 12 ore al giorno di visualizzazioni chi le fa 12 ore al giorno di visualizzazioni e poi per mantenere quelle 4000 ore devi continuare a avere 12 ore al giorno di visualizzazioni se tu vuoi avere le ore di visualizzazioni in meno di 12 mesi in 6 mesi per esempio devi avere 24 ore di visualizzazioni al giorno chi ci riesce a tenere il pubblico guardandolo 24 ore al giorno in tre mesi devono essere eh, eh, 48 ore al giorno, tre mesi di in tre mesi ottenere la visualizzazione, 48 ore di visualizzazione al giorno e c'hai me tre, in tre mesi la monetizzazione. Ma quello non basta perché se vuoi monetizzare con adsense devi eh, avere 100.000 o 100.000 visualizzazioni in un video e ti danno 100 dollari. Io non posso fare tutte queste visualizzazioni perché lavoro. No, ma ma, ma chi te lo guarda un video 100.000 volte è difficile. Io solo un video sono arrivato a monete a meno che non paghi ad AdWords perché diffonda il tuo video e allora metti dei soldi per, per non guadagnare, giusto, Sergio? L'importante è divertirsi. Ma bravo, Spider-Man, non c'è tutto questo tempo? È meglio non pensarci alle 4.000 ore e farlo solo per hobby? Questo è il mio pensiero. Sì, io lo faccio per hobby. Poi ho così tanti video che, anche se avessi nel canale 100.000 visualizzazioni al giorno, andrebbero disperse nei quasi 2.000, nei 1260 video che ho. Quindi, voglio dire, al, al fine. Eh, più video hai e meno li guardano, perché devi raggiungere sempre più persone. Quindi alla fine non ti danno né le ore di visualizzazione né, né nulla. E questo è stato un altro video che ho fatto per parlare a tutti e tutti voi. Non funziona così, una volta raggiunte le 4000 ore in un anno puoi chiedere la monetizzazione a YouTube, oppure la ne al network, una volta tenuta, deve avere le mille visual ogni video che fai. Ah, allora, quindi, se faccio mille video, mi pagano e sono cambiate le regole perché una volta erano centomila visualizzazioni. E quanto mi pagano ogni mille visual? Io so, per esempio, che se ti associ a social blade, <coughs> se ti associ a social blade. Loro hanno altri criteri, però ti devi, devi uscire da AdSense. Non puoi associarti a un'altra piattaforma di monetizzazione rimanendo in AdSense. Loro ti danno un numero, un codice, ma io per esempio che mi sono iscritto a Social Blade, non monetizzo con loro, eppure ci sono persone che monetizzano con varie piattaforme perché una volta per guadagnare con migliaia di visualizzazioni ogni mille visual ci sono circa un dollaro ma a volte cambia eh, vabbè eh, eh, allora è così cioè adesso hanno sbloccato un po la faccenda perché un mille visual un dollaro 10.000 visual 10 dollari 100.000 visual e 100 dollari quindi ti pagano anche sotto le 100.000 visuals però il denaro che ti danno è lo stesso quindi ti danno un dollaro 10 dollari o 100 dollari dipende se fai mille 10.000 o 100.000. adesso farò un video per un pugno di dollari vediamo cosa succede bravo bravo il titolo promette bene social Blood dice solamente quanto potresti guadagnare e basta a ah, io pensavo perché c'era un mio amico Lolo Tez 1 che lui monetizzava e mi ha detto con un'altra piattaforma anche w... claudio wolf monetizzava con un'altra piattaforma che non era quella di youtube comunque c'è gente che arriva alle 300.000 visualizzazioni perché io lo so sono canali molto famosi che poi loro prendono per intervistare youtubers ma non faccio il nome cerbero non so che cosa mister non so che cosa voi mi avete capito Ruby, non so che cosa come se fosse il participio passato di rubare no Ruby. ebbene loro intervistano gente e quindi eh, più diventano famosi come canale, hanno un promedio di 300.000 visuals e dicono che per avere 300.000 visuals basta mettere 100 euro in AdWords o AdSense e loro pubblicizzano il video nelle ore che vuoi, quando vuoi e nelle fasce di pubblico che scegli nelle regioni che vuoi. I messi che vuoi eccetera con gli hashtag che vuoi quindi studi in, eh, nel tuo canale nella da nella analytics studi in analytics i dati delle visuals eh, migliori che hanno raccolto i tuoi video e poi paghi adwords perché in quelle date in quelle ore dove c'hai più flusso di visualizzazioni loro sponsorizzino il tuo video perché quell'argomento interessa di più in certe ore in certi luoghi in certi comunque che dirvi esistono molti network su youtube alcuni di questi ti prendo dopo aver preso i mille iscritti e 4000 ore ma altri chiedono di avere anche eh, 100.000 iscritti o fare almeno 100.000 visual al mese. Sì, c'è di tutto. Poi dipende da quanto ti pagano. Più vuoi essere pagato, e più l'asticella è alta che devi saltare. Perché è logico che non ti pagano per nulla, ti pagano per tutto il traffico, il, il commercio che possono fare su di te. E sui tuoi video è logico che se ti pagano di meno perché stai all'osso cioè un dollaro a ogni mille visualizzazioni o anche di meno ma se ti devono pagare mille euro è logico che gli avrai apportato tu ci avrai un milione di iscritti 100.000 visualizzazioni al video in un giorno e bla bla bla cioè ci sono persone che guadagnano mille euro anche al giorno o oh, allora però come p e. non so che come si chiama che è famoso in tutto il mondo c'è 200 milioni di iscritti io ho voluto commentare un suo video mi ha detto ti devi iscrivere al canale in abbonamento e poi devi pagare per commentare e per partecipare alla chat una volta che sei famoso come lui come p e. non so come si chiama ti fai pagare per tutto attenzione a non confondere adsense e adwords sono due cose diverse si sì, AdSense, adsense serve a pagarti quello che guadagni e adwords serve a pubblicizzare non solo eh, youtube i suoi video il canale ma anche eh, a pubblicizzare qualsiasi cosa qualsiasi cosa entri in google molti famosi sono degli idioti molti famosi seguono la corrente e diventano famosi anche perché pagano si sponsorizzano con soldi in adwords e in altre piattaforme poi il brutto di youtube è che tende a voler omogenizzare il pubblico in questo modo eh, tutti i creators che vogliono diventare famosi seguono i consigli di youtube e youtube ti consiglia di mettere i, i, i titoli più cercati di trattare gli argomenti più visti di mettere le miniature più viste di mettere i tag e gli hashtag e le descrizioni più ricercate in questo modo tutti i più grandi youtuber finiscono per assomigliarsi per fare visual devi mettere la tua vita sul tubo beh io ce l'ho messa da sette anni ma non è che interessa molto la gente è curiosa e ti segue ma siamo tutti disposti a farlo? E questo è vero. Comunque, dicevo, eh, devi parlare di quello che interessa la maggior parte del pubblico di YouTube. C'è molto individualismo. Allora, se parli di te, se parli delle cose che ti interessano a te, magari non ti seguono. Poi, io ho visto che i miei video, quelli più visti, non hanno la mia foto, ma hanno una miniatura che ho preparato su un tema che interessa generalmente se io parlo dei miei argomenti mettendo la mia foto non ho molte visuals ten servi essere un po folle e eh si sì, devi servono video al limite o quasi esatto io per esempio faccio lo youtuber per lavoro finché non trovo un lavoro fisso comunque non mi comporto mai come fanno gli altri youtuber famosi conte rota Ah, quindi significa che riesce a guadagnare si sì, bisogna un po fare cose bizzarre io mi so... cercate i video dove ballo e ho fatto 2000 visualizzazioni in un video circa però non ho fatto video che hanno lo stesso avuto molte visuals quindi vi chiedo a tutte e tutti voi di andare a vedere i miei video più vecchi perché sono quelli più folli che ho fatto e qua vi lascio innanzitutto i miei video più popolari Sono ancora un, ca un canale piccolo per il momento. Non guadagno niente, non ho attivato il sistema delle donazioni, facciamo un esempio: io prendo un coltello e lo faccio passare in fretta tra le dita. La gente ti seguirà all'infinito sperando che tu ti tranci. Un dito. Ah sì, sì, però insomma, alla prossima, chiamatemi guerriera ciao chiamatemi guerriera la nostra amica non c'è più allora ciao chiamatemi guerriera perché io ogni tanto non leggo Bu grazie buon proseguimento a tutti buona serata buona serata chiamatemi guerriera e poi vi faccio vedere i miei video quelli meno recenti per favore andatevi a guardare i miei video che poi durano anche di, di meno del solito quelli meno recenti per vedere proprio come ho iniziato a filmarmi con un samsung 21 21 il mio canale ha sette anni quindi se volete ci vogliono emozioni che non sempre sia siamo in grado di dare, io poi sono pure un timido e io sono invece molto introverso. Vado anche io che è ora di cena da buon veneto! Ciao! E eh sì, perché devi in, in, immagino andare a preparare la cena quindi, se la prepari adesso per le sette e mezza, mangi, ciao, ma che maniac. Ciao Sergio. Conte Rota, che vai anche te? Allora, ciao Macermania, che dai? Ciao, eh, sempre la prossima. Ciao Conte, tu devi specializzarti in... Pogliarelli diavolaccio ah ah, ah ah ah ah Sergio videoclips Vi ho fatti tutti i nomi eh, moderatori e nomi moderatrici del canale Che posso dirvi Vediamo se ho dei commenti. Guardate, commentate i miei video più, più vecchi, quelli proprio. Ragazzi, io scherzo, spero si capisca. Sì, eh, San, comunque ti conviene nominare moderatore solamente se conosci bene le persone. Vabbè, ah ma tanto per il momento sono tutti moderatori. Eh, ehm, vediamo un po' playlist. Ecco qua. Ecco qua, però no, non si apre. Mi si blocca? C'è Windows 7. guardatevi qua che c'è una playlist dove io ballo hai capito io ballo andatevi a guardare questa playlist conte noi ispiriamo fiducia alla cieca e eh sì io mi fido per il momento ho visto canali che conosco anche io Me ne sono accorto sergio allora eh, guardate questa playlist dove ci sono eh, dei video dove io eh, ballo e suono ci sono molti video all'inizio che sono miei video musicali ballo e suono canto se vi interessa Se vi può interessare vi ho dato il link. Siete andati a vedere il mio ultimo video. Mm. Dice Sergio Videoclips. Siete colori da sballo con la nuova action cam guarderò domani sergio la connessione è adesso la connessione è stabile guardate eh, siete in 6 mi spiace lasciarvi però qua c'è dei problemi di connessione guardatevi tutti i miei video più vecchi vi ho messo il link nella chat e poi andate a guardarvi ehm, questa playlist che vi ho messo ultimamente sono contento che sono contento che, che voi eh, mi state seguendo Fatemi sapere dei miei video musicali se vi piacciono. Eh, C'ho 11 like. Sta laggando una cifra. Anche la voce arriva bassa per colpa del microfono. Guardate, è un microfono analogico. Ecco, dai una controllata a questo, che sono dei video divertenti, e poi mi raccomando eh, di andare a guardarvi i miei video più vecchi. Perché guardate i penultimi, gli ultimi, ma cercate fra, fra questi. Innanzitutto vi do le playlist. le playlist create vediamo un po se posso mettere qua vediamo se il link vi porta da qualche parte poi eh, video video andate nel mio canale cercate video data di aggiunta meno recente e qua e qua ci avete Ecco qua, data di aggiunta meno recente. Ecco qua, sto a sette spettatori. Mi dispiace dovervi lasciare, ma sto lagando un po'. Adesso si sente bene come lo hai sollevato. Devo avvicinarlo proprio alla bocca, me lo devo mangiare il microfono ragazzi vi saluto vado in doccia che stasera si esce a mangiare la pizza alla prossima vi abbraccio tutti ciao sergio videoclips eh, passerò sul tuo canale tanto ti seguo sempre ti seguo sempre a tutti e tutti voi mi spiace lasciare la clip eh, questa live con sette persone che mi seguono perché se stessi ancora qua un'ora farei sette ore Comunque non voglio abusare di voi e quindi che fare? Tagliare, tagliare la live. Poi qua c'è una mia pagina di Facebook, ma cercatemi in Facebook. ok io vado ciao sergio videoclip andiamo a mangiare ciao conte rota vediamo un po Ecco qua. E niente, vi lascio il link. Sono presente anche in WordPress. Ecco, adesso siete in quattro. Vi ho lasciato il link del mio Facebook. Volete il link del mio Instagram? vediamo un po se riesco a mettere il link del mio instagram ecco qua siete in tre ecco qua il mio instagram ho messo il link del mio instagram siccome ci siamo st stiamo salutando tutti e sono le 18 e 37 più o meno Vi ho messo l'ultimo link E niente non mi resta che salutarvi vi ho messo i video più vecchi ve lo rimetto di nuovo ma ecco tutti quelli che mi fanno il favore di, di seguirmi sto che sto a, so che sto abusando quasi di loro E poi mi raccomando, guardate i miei video più vecchi, diffondeteli se potete. Grazie di avermi seguito fino qua in questa live. Io purtroppo mi devo abituare sempre a fissare la webcamera. Non è come filmarsi con il cellulare. Mi filmo con questo cellulare il Nokia Asia 302 Ci rivedremo nella live di Flaco forse. E poi in Telegram quando potrò aprire il mio cellulare che lo apro il meno possibile per accendo il meno possibile, perché è un motorola moto it seconda generazione del 2014, comprato nel 2015, a fine 2015, però c'è già quasi 5 anni e quindi non voglio che prima o poi mi lasci. Insomma, ha lasciato la mia filmatrice vero perché gli si rompe il flessibile posso collegarla al televisore e si vede benissimo ma mi ha lasciato il flessibile allora lo schermo l'ho riparato due volte lo sportellino fino a che non l'ho riparato più allora adesso vabbè vi lascio grazie mille di avermi seguito poi metterò magari perché ci mette molto YouTube ultimamente a editare le live metterò qua nell'angolo a destra i video che vi consiglio di guardare e a fine riproduzione la scheda dei video che vi consiglio di guardare sempre che qualcuno sia arrivato fino a questa, questo punto della live e voglia poi vedere i video consigliati. Vi lascio un saluto a tutte quelle quattro persone che mi seguono. Come al, come al solito, quando, quando io sto per, per tagliare, ci sono quattro persone 5, 6, 7, 8 persone che mi seguono però devo devo proprio lasciarvi mi spiace eh, have a good weekend buon fine settimana the arrest free and have a good weekend the arrest friends adesso ci sono un'impennata cinque persone che mi ascoltano è veramente monumentale però ciao ayumi 707 come stai Aggiungo come moderatore della chat, ciao, Ayumi. Stavo per tagliare questa chat. Ebbene, sono contento di ritrovarti, Ayumi. Sono felice di essere arrivata in tempo. Bene, carissima yumi io prima nella chat ho pubblicato dei link. Eh, se vuoi guardare i miei video più vecchi, qua ti lascio il link. E adesso, fra poco, perché anch'io andrò a cenare, devo tagliare, eh, perché il tempo di preparare la cena, tanto per mangiare, alle sette e mezza, otto. Quindi ti ringrazio di essere intervenuta nella live, ma io sono stato in live un'ora e 25 minuti. Non vorrei essere scortese nei tuoi confronti e, e nei confronti di tutti gli amici e le amiche che si sono messi a seguirmi adesso, dopo che ha avuto appena tre, eh, tre follow, tre persone che mi guardavano adesso c'è stata un'impennata e siete in cinque no ma mi spiace e io ho avuto da fare ma tranquillo aiumi 707 se trovo eh, non so se sei un amico o un'amica comunque ti ho fatto o ti ho fatta nomina eh, moderatore del chat e eh, amica cara aiumi cara amica sei moderatrice della chat puoi scrivere il link del tuo canale e del tuo video perché io nomino tutti eh, luna anne like disculpa allora eh, cara aiumi buon fine settimana luna anne eh, non te preoccupai se luna anne eh, tu sei moderadora del chat. Ora, te moderadora del chat. E... Scusa, ma non capisco cosa dici. Ma ho lasciato il mio like per supportare il canale. Grazie anche a te, e a tutti quelli che leggono. Allora, cara Luna, buon fine settimana, Luna. Nostra amica Luna, de Brasil. Creo che de Brasil o de Portugal. Eh, buon fine settimana, buon fin di settimana, have a good weekend, eh, buon fine di settimana. Grazie Luna, En Anne, per il tuo supporto, eh, per la tua aiuta, muy, muy lindo Brasil! Muy hermoso. Io fui de vacaciones de niño. La prossima veste farò rever foto me organizza sono sos moderadora de mi chat. se queres publicar link. Si quieren publicar link. Però ora los tengo che os, os tengo que dejar. Voy a preparare la cena. Molto bene. ayumi 707 questo è il mio nuovo video e io lo apro e lo vedo dopo e quindi come dire 27 minuti e 42 un'ora 27 minuti e 45 secondi continuare o non continuare continuare o non continuare e devo prendere una decisione seria perché ecco lo devo aprire ma dalla live ecco qua e adesso siete in 5. zero commenti al video mi raccomando mi raccomando quando questo video già adesso si può commentare ma quando sarà disponibile come video non come live commentate e chiamate amiche ed amici affinché commentino questo video voi che mi seguite in 5 uh, when this video when this live is end please share to your friend uh, this video for comment it and uh, like it link del mio canale amico il collegamento al canale del mio amico e sì ecco qua adesso ciao devo finire bye bye have a good weekend eh, to everybody buon fine settimana a tutti Buon fine settimana, eh, luna, anne. Ciao, ciao, devo uscire, ciao.